L'idea un po' della donna casalinga, mamma, chiesa e cucina c'è cioè da sempre. Perché, diciamo, sono gli uomini che hanno fatto la storia. Dante Alighieri. Moravia. Thomas Mann. Nicorbi. Baricco. Caravaggio. Dalì. Rossellini Pasolini Raffaello Einstein Edison Copernico Richard Feynman Pasteur Posso dirti... Mm. Oddio Agatha Christie Blixen E non ne so, non so i nomi. Assolutamente vuoto d'hotel. Eh. Monica Vinella. Abramovic. Eh. Mm. Ah. La Margherita Hack La famosa Marie Curie. Non mi ricordo la data di compleanno di mia madre e mio padre. Secondo te mi ricordo i nomi degli scienziati. Ada Lovelace la prima programmatrice di computer al mondo. Ah, sì, certo, Frida Gallo. Quella è una delle mie preferite. Maria Montessori ha inventato il metodo Montessori di insegnamento proprio. Rita Levi-Montalcini, senatrice a vita, è una scienziata eccellente. Samantha Cristoforetti. Ah, prima donna italiana nello spazio. Le donne valide ce ne sono, ma non ne senti parlare. Perché ce ne sono poche? Quando si parla di persone famose, a me viene in mente un uomo. E forse anche un'educazione un po' maschilista. Hanno sempre parlato più di uomini che di donne. C'è una differenza tra uomo e donna. Poi Il fatto che ci sia bisogno di parlare di parità di sessi vuol dire che c'è un problema alla base. C'è un gradino, diciamo. L'unico che mi ricordo è delle storie nelle scuola è la parte greca, i dei. dei quella era importantissima e le donne era un simbolo molto riconosciuto, non solo per la femminità, sino anche per la forza.